Tutte. Sono Sara Facciani, referente per IPSIA per il servizio civile universale. IPSIA è l'ONG delle ACLI e le ACLI sono anche l'ente accreditato um, per il servizio civile um, sotto il quale cappello appunto, IPSIA um, promuove i propri progetti presso le sedi estere in cui abbiamo progetti di cooperazione attivi. Con questo video vorremmo eh, darvi mh, alcuni elementi su che cosa offre il servizio civile all'estero, come eh, presentare la propria candidatura e anche ehm, darvi qualche elemento sulla, eh, sul processo di selezione appunto per, ehm, per partecipare al servizio civile. Innanzitutto eh, PSIA quest'anno ha a disposizione ehm, in totale otto posti di servizio civile, quattro ehm, presso la nostra sede in Bosnia-Herzegovina, e due presso la nostra sede in Senegal e altri due posti per la, la sede in Kenya. È importante ehm, sottolineare come per leggere e prendere visione Ehm, dei nostri progetti di servizio civile ehm, sia importante ricercarli nella maniera giusta quindi eh, anzitutto potete trovare le schede sintetiche dei nostri progetti o direttamente accedendo al nostro sito eh, www.ipsia-acli.it oppure sul sito eh, acli.it presso ovviamente le pagine dedicate al servizio civile e in ultimo potete visualizzare i progetti anche eh, nel sito ufficiale direttamente gestito dal Dipartimento per le politiche giova giovanili del Servizio Civile eh, www.scelgolserviziocivile.gov.it nella sezione appunto Cerca Progetti. Quindi quando farete la selezione ehm, nel, in quest'ultimo sito mi raccomando di inserire la denominazione dell'ente eh, corretta, quindi non inserite Ipsia come denominazione dell'ente, ma eh, inserite l'ente eh, Acli proprio perché è titolare dell'accreditamento, quindi inserirete a.c.l.i. In questo modo potrete fare una ricerca appunto per sede di realizzazione del progetto. Eh, detto ciò ehm, vi illustro brevemente che cosa ehm, offre il servizio civile. Eh, il servizio civile è un'esperienza eh, di mh, cittadinanza attiva, è un'esperienza formativa prima di tutto e proprio per questo consta di una parte eh, di formazione ed in particolare per i progetti all'estero è prevista una formazione pre partenza, quindi il progetto all'estero ha una durata di 12 mesi, di cui almeno 9 devono essere svolti in sede estera, e ehm, l'avvio del progetto non necessariamente corrisponde alla eh, partenza per la sede estera, proprio perché prima della partenza è prevista ehm, una fase, un momento, un periodo di formazione di tipo residenziale che mh, appunto permette di prepararsi all'esperienza. All la formazione inoltre è prevista anche direttamente presso la sede estera e eh, oltre a questo è, per, è previsto anche un periodo di eh, verifica intermedia appunto per andare a, eh, a valutare e a sostare su quelle che sono le eh, competenze che l'esperienza sta, eh, sta aiutando a consolidare. Eh, proprio per la natura formativa quindi dell'esperienza è prevista eh, ovviamente una, una certificazione finale delle competenze e un rilascio del di una, della stato di partecipazione. L'esperienza di servizio civile prevede inoltre che ogni volontario sia assicurato e in particolare per l'estero l'assicurazione copre 24 ore su 24 il volontario per l'intero periodo gli interi 12 mesi di servizio. Inoltre ehm, sono previsti ehm, da, da, da contratto per un uh, progetto di durata di 12 mesi 20 giorni totali di eh, permesso fruibili, eh, che sono appunto le cosiddette ferie, eh, per cui periodi in cui voi vi potrete assentare dal servizio previa ovviamente ehm, richiesta e, e insomma previo aver concordato con il vostro referente locale eh, la durata eh, del periodo che è appunto di massimo 20 giorni. Sono inoltre previsti però dei permessi straordinari eh, ad esempio per eh, sostenere gli esami universitari piuttosto che per la donazione del sangue quindi ci sono anche eh, delle, dei permessi straordinari. Passiamo ora al come fare eh, domanda, quindi voi tutti sapete, immagino che il bando che attualmente eh, è, è aperto eh, si chiuderà il 10 febbraio alle ore 14, quindi fino al minuto precedente la chiusura del bando eh, potrete presentare la vostra candidatura per un solo progetto di servizio civile o in Italia o all'estero. Quindi prima di tutto è importante scegliere il, servizio, il, il progetto per cui ehm, vi sentite di candidarvi e a cui eh, siete interessati appunto. Dopo aver fatto la, la ricerca sul, il, sui siti che prima vi ho indicato, quindi il nostro, quello degli atli, piuttosto che eh, direttamente su scelgolserviziocivile.gov.it, eh, potrete presentare la vostra candidatura solo ed esclusivamente eh, per eh, online, quindi la modalità di presentazione non è cartacea e per farlo dovrete eh, collegarvi al sito cegolserviziocivile.gov.it eh, e accedere alla piattaforma DOL, appunto la piattaforma dedicata. Cosa serve per accedere alla eh, piattaforma? Serve l'identità digitale, quindi la SPID. Eh, per tutti coloro che sono cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari, non in possesso quindi della Speed, è possibile comunque eh, accedere alla piattaforma facendo direttamente richiesta delle credenziali al dipartimento. Quindi una richiesta ufficiale direttamente al dipartimento. Una volta che appunto è stato possibile accedere alla piattaforma vi verranno eh, richieste di, di inserire il codice del progetto per cui vi state candidando. Il codice di progetto eh, lo potete trovare di nuovo direttamente sul nostro sito eh, a fianco alla, eh, al titolo e alla descrizione del progetto piuttosto che nella scheda sintetico quindi si tratta di un codice alfanumerico che potete ricercare e inserire Ehm, direttamente in piattaforma ehm, così come anche vi verrà richiesta naturalmente la sede del progetto per cui vi state candidato. Alcune, ehm, alcuni consigli che ci sentiamo di darvi per la compilazione della domanda. Eh, oltre ai dati anagrafici all'interno della domanda vi verranno richieste di inserire delle informazioni relative alle vostre motivazioni piuttosto che alle vostre precedenti esperienze ehm, di volontariato, eh, lavorative o meno, eh, e oltre ai vostri titoli di studio. Ecco, vi chiediamo di essere il più dettagliati possibile, soprattutto in termini eh, temporali, quindi mi raccomando indicate anche le, gli estremi temporali delle vostre esperienze. Questo perché ehm, dovremo poi in fase di valutazione dei titoli attribuire un punteggio al, ehm, a, questo, a quello che avete dichiarato, per cui senza l'indicazione temporale non è possibile attribuire alcun punteggio. Vi ricordo che tutto ciò che eh, inserite è valutabile quello che voi non dichiarate eh, ovviamente non è possibile eh, prenderlo in considerazione quindi cercate di essere eh, davvero esaustivi nella, nella descrizione del vostro profilo vi consigliamo inoltre di allegare seppur non obbligatorio, il vostro curriculum insieme alle certificazioni eh, eventuali che possedete, quindi partecipazioni ai corsi piuttosto che certificazioni di lingua, è possibile caricare un solo documento per cui ovviamente dovrete fare eh, un unico file. Eh, inoltre è possibile eh, annullare e ritirare la propria candidatura, quindi qualora doveste fare Um, valutazioni differenti rispetto al progetto e le sedi, comunque è possibile ritirare la propria candidatura e ripresentare domanda, entro ovviamente i termini del valdo. Siccome eh, qualcuno eh, sicuramente se lo starà chiedendo eh, qual è la data eh, di avvio del, del servizio, eh, non c'è una data eh, sicura ad oggi, ci, so, ci, ci può essere un periodo presunto eh, di avvio eh, che mh, appunto è stimabile intorno a giugno ma questo dipenderà dalle selezioni e anche da quelle che saranno poi le decisioni del dipartimento quindi ecco sulla data di avvio non ci sono certezze ad oggi. Passiamo quindi a quello che è il processo di selezione. Eh, a chiusura del bando, ovviamente, noi potremo visualizzare eh, le vostre candidature e ehm, stilare quindi un calendario delle selezioni. Il calendario delle selezioni verrà pubblicato sul sito delle ACLI e sul sito di XIA, quindi questo eh, costituirà notifica ufficiale. Ehm, mi raccomando andate a consultare quindi a, sele... al... a bando chiuso eh, con frequenza il nostro sito per appunto eh, verificare la... il calendario delle selezioni. Eh, la selezione come ho già anticipato consta di una prima parte di valutazione dei titoli sulla base di quello che voi inserirete in domanda e successivamente di un colloquio, eh, il colloquio che avverrà in presenza. E che eh, ci teniamo a sottolineare non, non, non è finalizzato a dare alcun giudizio sulla persona né tantomeno selezionare il candidato più formato eh, ma eh, la selezione mh, del candidato e del profilo eh, che appunto partirà per la nostra sede estera eh, sarà l'esito di una valutazione complessiva di quelle che sono le vostre motivazioni eh, le vostre aspettative rispetto a questo anno di servizio civile eh, la vostra formazione le vostre attitudini e quando que questa valutazione complessiva coinciderà con quello che noi possiamo offrire e quello che sono eh, le esigenze naturalmente del progetto che si andrà a realizzare quindi ecco tenete a mente questa finalità e per visionare i criteri di selezione da noi adottati, i punteggi che possono essere um, dati, vi, vi raccomando di leggerlo all'interno delle schede appunto di ogni progetto, quindi prendetene visione. Al termine delle selezioni, quindi al termine di, eh, dei colloqui, tutti quanti i candidati verranno poi pubblicate di nuovo sul sito delle acri e sul sito di sia nelle sezioni legate al servizio civile eh, le graduatorie e potrete direttamente consultarle eh, ovviamente eh, fatta questa questa descrizione macro eh, del come presentare la propria domanda e di come avverranno le, le selezioni, se doveste avere dei dubbi eh, specifici piuttosto che delle questioni specifiche eh, che mh, vorreste valutare prima di presentare domanda, mh, mi raccomando non esitate a contattarci eh, direttamente tramite mail al nostro indirizzo scv.ipsiachiocciolaacli.it eh, quindi eh, l'invito è assolutamente quello di ehm, fugare ogni dubbio e, eh, e cercare più chiarimenti possibili anche rispetto a quelli che sono poi eh, i progetti eh, nelle serie all'estero e quelli che possono essere eh, le caratteristiche appunto ehm, di, di una vita ecco, per un anno in, una, in un altro paese che ovviamente è è sempre sfidante ma è proprio eh, è proprio la sfida eh, di, di crescita e l'opportunità che che dà il servizio universale quindi ecco aspettiamo le, le vostre richieste e, e le vostre candidature